Vai Eccola No Vado? Sono bene che non sono a fuoco, sono a fuoco? Vai, vai, vai <ride> Non posso tagliarmi il sopracciglio, non posso, Dio, non posso No Ragazzi, per la patria! 3, 2, 1, bye! Buon day! Benvenuti in questo nuovo video! Anche oggi è uscito... Mm. Cioè, sta uscendo... Eh. Cosa è successo oggi? Il video giornaliero, oggi è il 12 dicembre Anche oggi? Sì, e anche oggi esce un nuovo video! Sono qua con Matteo Aia, aia, aia, aia, ecco! Forse non era meglio che io non ci fossi Poi che mi ha fatto lo scherzo dello stalker, quindi io oggi non mi vendicherò Come no? Con uno scherzo, ma le farò fare la ruota della tortura No scusa, no no no, aspetta ma sempre con me queste cose Sempre con te <ride> La Questa non è, non è una vendetta, no no no, non è una vendetta È una vendetta, vendetta è la mia vendetta No Sì, sì, sì No <ride> Mettete già un bel mi piace se vi state per iscrivere al canale, siete nuovi iscritti, commentate con hashtag Hashtag? Lo sai dai, hashtag Vendetta No, hashtag nuovi iscritti ah, nuovi iscritti <ride> Perché ero già andato avanti, mi sa che non sono pronto. No, no non è pronto, siete sì, che non è abituato. No, non sono pronto, non sono pronto. <susurra> <ride> Questo introdurrà, tipo troppo. Io vi metterò un po' vicino. Commentate nuovo iscritto. Se siete nuovi iscritti, non so se siete già iscritti. Vi darò il benvenuto personalmente. Cosa consiste il video di oggi? Abbiamo una roulette fatta da tutte e due con delle penitenze che abbiamo scelto entrambi. Questa è la roulette, ci sono un sacco di cose, adesso ve le elenco tutte. Tiro una sberla, dati una sberla da solo Ceretta sulle gambe. No, no, no, no, no ancora! Ceretta sul braccio. 10 flessioni per riprenderci Taglia un pezzo di sopracciglio con la lametta Taglia tutto il sopracciglio con la lametta Toglie un indumento Mangia una bustina di ketchup Bacio Bevi l'acqua del vater No, bevi l'acqua del vater lo fai tu se esci. Bevi su uno no. scaduto. Ma cosa stai scaduto? Ed esci di casa immutando. No, ma cosa dice? Mm. Ma cosa sono queste cose? mi piace. Mi piace, ma, mi piace. ma poi le ha deciso lui, io non ho deciso niente di queste cose. Allora, aspetta. Durante questo video c'è la possibilità di abbandonare il gioco. Quindi non sei costretto a fare tutto. Però c'è un però. però c'è un però. Stranamente. Nel senso che vince, chi rimane per ultimo, chi fa tutte le penitenze, chi perde regala ben mille. E dico mille euro a chi vince Ma vale. mille cosa? Attento, allora tu lo stai facendo perché sai già che io potrei perdere No no no Io no, sono no. disposto a fare tutto piace, Queste cose non mi piacciono Sono no. disposto a fare tutto Mille euro accetti o non accetti Perché tu pensi che io abbia paura di perdere Sì. Tu pensi che io in questo momento abbia paura di perdere? Dai vai. Io te l'accetto Te l'accetto <ride> Accettato io Bella Allora partiamo subito Mi raccomando lasciate un bel mi piace Iscrivetevi e attivate la campanella Siamo quasi a 300.000 Manca pochissimo Magari in questo video ci siamo già arrivati Però magari no Quindi iscrivetevi Siamo pronti C'è pure il suono C'è pure il suono ragazzi Sento l'ansia dentro No no no no no no No No no no Ceretta no. sul braccio Eccoci ragazzi Allora io preparo la ceretta per te Matteo Te la preparo, guarda là qui che bella L'altra volta ho sofferto? Anch'io Tanto Siccome tanti tanti tanti peli Guarda qua ginocchio Ok Te lo inizia a scaldare Ceretta, momento ceretta È il tuo momento ceretta, vai Ma do dov'è? Sul braccio Quale? Quello che vuoi zio, sul braccio, sulla eh. spalla Sul braccio Sul braccio? Andiamo vai. sul braccio Cioè esistono, <ride> prima che la gente non ci crede Vai vai Esistono eh Vai vai Tutti vai Tutti due per forza? No, una, una. No, adesso, no, adesso no, eh, se abbiamo no, appena no, iniziato. Bravo. Ecco. È, è collosissima. È col occhio non attaccarla al divano. No, eh, sì. Eccola. È allora, attaccata al divano. È attaccata la parte. <ride> allora. Ci sei? Vai. Io non di metterla diretto. al contrario, sennò ti fai Sì, ma non metterla al contrario, sennò ti fai capire. Eh, la metto così, poi vado contro il tropele. Vai, vai, vai. Ah. Carico. No, per niente. Direi proprio. Vai al primo piano, ti metto a fuoco. No no no no 3, 2, 1, vai Vado Vai ah. Come? Ah basta oh. Guardate Non ti sei fatto niente? Guardate Ma ora ci sono due peli ci sono No ci sono <ride> ci sono Ci sono Tocca a me adesso, guarda tu ma la guardo io non puoi vedere Non puoi vedere Cos'è? Ops cos'è? <ride> Ops Cos'è? Non si vede? Cosa c'è scritto? C'è scritto? Aspetta vedere. Taglia un pezzo di sopracciglia <ride> Con la lametta no! E questa te la sei beccata tu Andiamo in bagno e Andiamo in bagno grazie, andiamo, andiamo, andiamo Ci siamo eh Ci siamo eh No No, Beh, però, no però vedi questo qua è più avanti questo fai vedere, Fai Fai vedere Fai vedere Nooo sono trash però ti sta bene con tutte le volte questo ti sta bene Raga sono ignorantissimo con tutte le volte ti sta bene ti sta bene vai giro la roulette per te zio 3, 2, 1 al mio momento questo è toccato a te una per uno si si si no no no no no no no no non quella non quella Noooo Esci No, no, non no. Lo posso dai, non si Ma si... fa freddo Non me ne frega niente Ma no, allora È uscito esci di casa e mutande, raga Cioè Non so se è messo a fuoco Però è uscito esci di casa e mutande Allora, vai allora, No, no, no, allora Siamo a Milano Quanti gradi ci sono fuori? Pochi Pochi E sono e, pure Ma le... io direi troppo pochi Sono pure le 11:15 e un quarto di sera, raga Cioè, vedete un po' voi Ragazzi, è per la patria! Ok, dai, puoi rientrare <ride> Sì, la la <montiamo. ride> Che freddo Che <ride> freddo Raga, in questo video ne succederanno delle pelle. Bellissimo Ok, tocca a te Sopravvissuto Ragazzi, questo video sta diventando proprio cattivo è, proprio sì. è cattivo nei miei confronti, sono uscito io, ci saranno quattro gradi zio, che Ma no. ricrescono le sopracciglia <ride> no, no, no. Ah, no, no, no. tocca anche a te <ride> Va, fa vedere Ceretta sulle gambe, ecco qua allora, questa è la striscia che andremo ad applicare. La io, io la io. Applica Vai, ci siamo, eh! Lo faccio qua su, Che polpaccio, Che polpaccio! Ci siamo, eh. Ok Vado, ah, che male, che male. Ma non li hai strappati! No, guarda zio, guarda! È una foresta! Eh, sì. <ride> è una foresta! Ah, che ma non sono neanche venuti via tutti, cioè tutti, tutti per va! Che schifo! Eh, tocca a te, tocca a te, c'ho tutto il Gis che si incolla la gamba. <ride> ma no, no, no, ascolta, non ma vale! Via, non vale, l'ho già fatto questo. Vai, già fatto. Vai, rigiriamo, rigiriamo. Due volte non è. Non è accettabile. Ceretta no, sul braccio! Sì, no. fatto su questo? Frega, ma basta! Cioè, tutte le cose mi devono uscire due volte! Vado? Vai, vai, vado! Secondo round! <ride> Senti che siamo maschi anche tu hai messo la ceretta al contrario! Va a finire che mi farò la ceretta dappertutto! Vai, 3, 2, 1, vai! Ah! No, si vede <ride> la striscia adesso, si vede la striscia! Dai! <ride> anche la pelle è venuta via, però eh! <ride> Dai, guarda qua Sono tutti segni Mi raccomando ragazzi, se ancora non l'avete fatto Lasciate un bel mi piace, tocca a te Vai, gira Per sostenere la mia sofferenza Ma spero te ne capiti una oh, di quelle Io non sto continuando a fare una celluletta Mi scontano a attaccare il jeans Cos'è? Cos'è? Cos Cos Togli un indumento no, <ride> Togli un indumento Ma io ti Eh parlo. però No, no, non fa. Eh, non puoi tolgo due il giudio. Due, due, due, due scarpe. No, le scarpe ah! fanno parte di un indumento. Cosa vuol dire? Ne tolgo due? <risi> un indumento. <ride> come se ti dico togli i pantaloni, non ne togli metà. Sì, che pantaloni se ne mette uno, le scarpe se ne mette un due. Cosa vuol dire? Sono scarpe. Fa niente, vai, bello, bello, vero? Sì, ciao. Capo, Questo video lo sta bello. truccando tutto per vincere lui. Io so già come andrà a finire. No, no, questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Questo no. Sì, va bene, per quello non questo fare un succo eh Ah, bevi succo scaduto. puoi sì, sto male vengo a casa tua. Dai! Un succo scaduto che ho trovato in frigo prima e quindi ho deciso di mettere nella no, roulette. No, scusa, eh. Tieni. Però no, annusa, scusa. Annusa, annusa. Ma che schifo è? Eh? Dai, Giuseppe, <ride> da quanto tempo ce l'hai? No, da quanto tempo ce l'hai? Ce l'ho aperto da parecchio, tipo quest'estate. Sta di uovo! Vai, vai, bevi, bevi. Che schifo! Bevi, un bel sorso. Dai, no, ma che... No, no, no, no, Giuseppe, vomito... Giuseppe! Vomiti! Che... No, no, no, no, Giuseppe! Ma fa schifo sta roba. Eh <ride> beh, è scaduto. <ride> una No. È che no, è uscito no, a mangiare no, una bustina di ketchup Allora e... però c'è lo schifo Allora è prima la cosa scaduta E adesso la cosa di ketchup Ascolta Eh mi spiace, mi spiace. E domani vomito tutto Mi spiace Mi spiace che capito No Giuse che fai? Pronti pronti no, no non sono pronti sono <ride> frigo, Come fosse a casa mia Come se questo video fosse ambientato a casa mia Ok lì c'è una bustina di ketchup Eh La vedi tu Ok vai, la vai mangio, la biglietto. Biglietto. mangialo mangiala. Ma tutta? Tutta, vabbè, no? quello che riesci, quello che riesci. Che se premio? riesci tutta vinci un premio. Che premio? Il like del pubblico. Se non la vinci ti insultano nei e direct ma se non si apre questo Cioè bustina. nei commenti. Se non si apre vuol dire che non posso farlo. Beh, invece puoi farlo. Strizzatela tutta in bocca. Schifo Raga La bustina di ketchup dopo il succo, c'è cioè, un gusto che. Potete immaginare? Già, mi fa schifo. Sento tipo. Proprio l'uovo marcio, però marcio. Madonna, che schifo. Vai, bevi un po' d'acqua, zio. Vai, bevi, bevi, che ti ripigli. <ride> bevi, bevi, bevi, che ti ripigli. Una favola, proprio. c'è un intruso. un ananas. Da... Adesso c'è un altro intruso, altri ananas. Ok, vai. Ci siamo. Eccoci, eccoci. Ah, devi te. Eh, questo eh, lo devo fare io. Sei furbetto, eh. Sei furbetto! Eh, adesso video mi sta andando bene. Oh cosa? Oh. Cosa? Oh! Cos'è? Bevi l'acqua del vate! Ma oh. è successo proprio a te! Oh. Come la mettiamo adesso? Eh, la bevo! Io il 10 non te li do. Ci siamo, eh! Vai! Okay. Eccola! No! Vado? Sono verifica che non sono a fuoco, sono a fuoco? Vai, vai, vai Di cosa sa? Di cosa sa? <coughs> che schifo io sto morendo. Che schifo Che schifo Giuse uh. Mamma mia Boh Uh, mi lavo i denti mi faccio tipo i risciacqui esce. Oh. Mamma mia, oh, io ho ancora mal di pancia. Beh, ma ti sta bene, cioè tu pensi che il tuo mal di pancia sia peggio del succo andato male? Sì. No, no, no. Sì, no, l'acqua no, no. del vater. No. Mm. Peggio succo. Taglia tutto il sopracciglio con la lametta. Ma cosa stai dicendo? <ride> Taglia no, tutto il no. sopracciglio con la lametta. No, ma che vai, vai, vai, vuoi ma vincere? Dicendo. te li tagli, te li taglio. no io non lo taglio, come faccio a tagliarlo tutto te lo tagli, posso... come hai detto prima tu, le sopracciglia ricrescono, vai andiamo no, ma che c***o devo fare metà e metà, io spero tu stia scherzando, tutto il sopracciglio io spero tu stia scherzando perché no, Giuse, allora questa cosa veramente no, tutto il sopracciglio ma tu mi stai obbligando a fare una cosa no non ti sto obbligando, io ti ho detto vuoi giocare se fosse capitata a me io l'avrei fatta Sì, ma gioca bello quando dura poco, ti sembra il caso di tagliare il sopracciglio? Quindi, quindi mi stai dicendo che abbandoni? Ma, no, fermo un attimo, ragioniamo su questa sì, cosa. Ma io allora posso. No, no, no. Preferisci no. perdere 1000 euro o tagliarti tutto un sopracciglio? Se tagli tutto il sopracciglio, ma io non voglio perdere 1000 euro. Ma non posso andare in giro con metà sopracciglio? Sì, metà no. <ride> no, no, proprio tutto. Eh, metà sì, cioè, ah. Uno sì e uno no, perché l'altro Ma no, cosa sono? Uno sì e uno <ride> no, scusami, eh. Ma scusa, tu lo faresti? Mettiti nei miei panni, mille tu lo faresti? Ma che. <ride> Cosa vuol dire 1000 euro? Faccio, cioè guarda io ho i capelli lunghi li metto qua davanti non si vede E anche io i capelli lunghi li metto qui davanti non e si no, vede no non ci arriva <ride> io gioco... non ti posso regalare 1000 euro per un gioco <ride> te li avrei regalati io se beh, si perdono Ma che cazzo? sono? Quindi? <ride> <ride> oh, cioè, gioco... mi, metti, mi metti nelle condizioni <ride> Nel gioco giocavamo tutti e due cioè, se, se... Ma è un gioco secondo te daresti c***o <ride> 1000 euro? È un gioco? Ma li avrei dati anch'io, io ti ho chiesto, vuoi farlo? Ti ho detto di sì, anche ti ho obbligato, eh? Le ho nominate le cose che c'erano nella roulette. Allora, io non voglio rifiutare. Ah no, aspetta. Però no, io non posso andare Però a, a scuola. Scu Però pu puoi andare a scuola No, non me. posso andare a scuola. <ride> ti, senza ti pare? Ma sopracciglio. Tu andresti a scuola al mio posto senza un sopracciglio? Io non ci vado a scuola, mi chiudo in casa. <ride> me la faccio con la matita, me la mi... Ma ti rendi conto del ragionamento? <ride> tu non vai a scuola e non te ne frega un cazzo. Il mio non lo posso, però cioè a me viene da ridere perché... Dai, dai, la decisione è aspetta e la gente sta guardando, aspetta, quindi sì o no. Cioè tu immagini che io arrivo a casa, mia mamma, sì, cosa o dico? o no? No, no, no, no io dico. rifiuto, no, io rifiuto. No, è inutile, è inutile che fai queste cose perché sono giochi del c***o, Indovinato. sono giochi del c***o. <ride> Indovina chi ha vinto? Oh, indovina chi? Non, vinto. non hai il campione. Dici semplice, mi è capitata una cosa del genere Eh, eh ho avuto culo. Cosa vuol dire? <ride> ho avuto culo. Allora, no, raga, ma no. Beh, no, allora prepariamo, vai, prendi il tu PayPal. che prepariamo? PayPal, PayPal 1000 euro, li voglio ma no, subito. tu non pensare che io te li darò. Non possiamo. Sì, e <ride> tu scommetti i soldi che non hai. Dai, dai, dai. Paypal invia nome mail, metti allora la mia... Dai, mail. ma io veramente devo regalarti dai, soldi Giuseppe per un gioco. Giuseppe Barbuto. Mi ascolti? Io ti sto regalando soldi per un gioco. Sì, per sì. un gioco l'hai voluto fare tu. L'ho accettato, <ride> ma non pensavo mille euro. Eh, che te l'ho detto. Dai, dai. <ride> E cosa devo fare? Vai, metti la mia email, Giuseppe Barbuto. Ok, inserisci. Vai, inserisci. Mille. Ma cosa inserisco? Mille. Inserisci mille. Dai, dai, dai. Hai eh, messo 10.000. Va bene. 10. No, no, mille, 1000. Metti mille. Fai conferma. Devo far conferma? Io non ci posso credere. Cioè, in una serata io vengo a casa tua, accetto di fare un video con te <ride> e ci perdo mille euro. No ti recupererai ma la mano dai. cosa? La prossima volta... la mano. Dai, la prossima... grazie grazie comunque la prossima volta indovina la prossima volta non vengo più a casa <ride> la prossima volta giocando di nuovo, magari vinci no la prossima volta non vengo più a casa oh tu hai detto <ride> meno male meno male che abbia registrato il video lui all'inizio dice oh, tu hai paura che io perda eh? hai paura che io perda io accetto ma questa <ride> mi sono fatto male <ride> e niente e quindi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se vi... avete visto il video qua fino alla fine commentate non con hashtag farlo. fino alla fine se siete veri fans e soprattutto se vi piace questa serie, l'ultimo che vince, eh? supportatela con un bel mi piace, condividete il video, fatemi le screen a tutte le cose che abbiamo combinato oggi. Noi ci vediamo domani con un prossimo video perché ogni giorno esce un nuovo video. Spettacolo gang, ciao!